Quando andavo a Londra, spesso vedevo i DJ e pensavo: Ah, ma io questa la suono già da due mesi, e ah, questa è dell'anno scorso. Poi ho capito che lì se ne sbattono e mi importa solo fare un bel set. Queste parole sono di Alex Neri, in una bellissima intervista che trovate qua in descrizione. Il tema di oggi è quello della musica nuova, la roba nuova. E troppo spesso noi italiani, molto più di tanti altri, ci facciamo un po' di segmentali per questo. Cioè l'idea sempre di dover inserire continuamente roba nuova nel nostro set e soprattutto anche nei contesti più alternativi, underground, di mettere tanti promo, tante uscite esclusive, tante cose particolari, di non rivelare track ID, eccetera. insomma fare le cose in modo più oscuro possibile per essere in qualche modo esclusivi e avere un sound tutto particolare. In realtà Alex Neri condanna fortemente questo atteggiamento perché non è funzionale per fare quello che è un, un bel DJ set. Se abbiamo visto in uno dei video precedenti che il problema è la troppa musica invece che troppo poca consideriamo anche il fatto che troppa musica nuova, troppa roba nuova in un set è un altrettanto problema invece che una virtù. Perché questo? Prima di tutto per il DJ suonare musica nuova Comporta innanzitutto che non la conosci bene e non sai che effetto farà sui pubblici. Hai un'impressione, magari ti piace il pezzo e lo provi, questo è l'GT. Però, se fai un intero set di promo, un intero set di musica nuova, rischi di essere un po' disorientato da te stesso perché non sai bene che linea avrà il tuo set. E poi, in seconda battuta, per i pubblici, un pezzo nuovo non lo conoscano, non, non sai che effetto avrà e non sai come reagiranno. Questo per tutti i generi. Che vuol dire non si deve rischiare pezzi nuovi? Assolutamente no. Però è bene inserire con equilibrio musica nuova, musica attuale, consolidata, diciamo così, e anche, perché no, un po' di musica vecchia all'interno dei tuoi set. È un'idea generale. Più che altro quello che si vuol evitare è che... Se cioè si fossilizzi sull'idea che bisogna avere tanta musica nuova, tanta musica sconosciuta per fare bene. E questo è una grossa sciocchezza. L'importante, prima di tutto, è fare un buon set di essere coinvolgente. Il disco che conosci bene ti aiuta in questo perché sai più meno che effetto fa. E molto spesso, quando ti trovi comunque a confrontarti o pubblici non conosci, il rischio di sorprese c'è. Quindi è bene non amplificarlo utilizzando tanti pezzi di cui non sai che effetto avrà. Ovviamente è bene rischiare. Eh, se sei resident è bello quando introduci dei brani nuovi e li fai piacere al pubblico e già conosci. E invece per fare l'ospite è giusto anche provare le novità della settimana o le tue ultime uscite all'interno di un contesto più ampio però, che non sia troppo sbilanciato da questo punto di vista. Se hai dei suggerimenti, commenta fuori qua sotto e continua a seguire a Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook.